Le tre ore di adorazione che vi ho chiesto come segno forte della nostra scuola di preghiera, potreste forse collocarle così, la prima ora di adorazione dalle 10.30 alle 11.30, poi potreste anche fare una mezz'ora di intervallo per chi sente pesante, poi potreste riprendere, per esempio, dalle 12 alle 13, includendo in quell'ora lì, includendo anche sesta. Invece la sera, penso che possiamo farlo dalle 17 alle 18, poi una mezz'ora di intervallo. Raccomando gli intervalli perché per la preghiera di silenzio occorre avere una certa misura quando si è all'inizio. Quando si è ben avviati si può anche fare tanto tempo di seguito, però quando si è all'inizio, soprattutto quando si è per così dire un po' ammassati, è un ambiente, direi così, creato all'improvviso per la preghiera, di silenzio. Ci sono delle difficoltà, anche notevoli, allora io raccomando di, eh, forse utile non eccedere quando è possibile fare degli intervalli, farli, per riempire i tempi, i tempi liberi col rosario biblico. Voi lo sapete, questo, questo piccolo libretto. È un po' la rivoluzione che abbiamo cercato di fare con i giovani, per sanare il rosario. Voi sapete che il rosario è la preghiera più disgraziata. Mica per niente la Madonna, in tutte le apparizioni, torna lì perché sembra che il popolo cristiano lo ami tanto, il rosario, ma lo malmena anche tanto. È la preghiera più malmenata, il rosario. E allora, Partendo da un'osservazione acuta che aveva fatto Paolo VI nel, nell'enciclica Marialis Cultus, abbiamo tentato la rivoluzione del Rosario. L'osservazione che aveva fatto il Papa era questa. Se il Rosario non diventa preghiera contemplativa, è un corpo senza anima, il che significa è un cadavere e di questi rosari cadavere è tutta piena l'usanza cristiana le nostre chiese quando sgranano i rosari sgranano rosari cadaveri come, come dice il Papa e allora il rosario biblico è partire all'attacco cioè ogni Ave Maria accompagnata da una parola di Sacra Scrittura così sei proprio obbligato a calarti nel mistero quasi per forza ecco allora per favore provate a utilizzarlo in questo deserto e vedrete che vi piacerà molto il rosario biblico. Bene, allora adesso facciamo la risposta alla buona ai quesiti. I quesiti erano troppi. e Ho dovuto sceglierne soltanto 15, ma saranno stati 40. E allora abbiate pazienza. Il motivo è che qualche argomento lo svilupperò più tardi Qualche argomento l'ho abbinato e sono tutti quesiti belli, tanti sono molto belli, intelligenti. C'è stato solo un quesito provocatorio, ma io non rispondo alle provocazioni. Risponderà lo Spirito Santo l'ultimo giorno. Allora cominciamo. E I nostri ragazzi leggono loro e io tento di dare la risposta. Avanti Valentina. È stato detto che la preghiera comincia quando ci si converte, altrimenti si è dei gusci vuoti. Io per certe situazioni in cui mi trovo, fatico, sarei più sincero nel dire non mi decido a convertirmi. E allora lascio la preghiera o continuo a pregare per modo di dire? No, non continuare a pregare per modo di dire. Devi proprio tornare lì. È un tema che svilupperemo, spero molto questo, che la preghiera sta nella conversione. Io godo a vedere eh, certi momenti di preghiera comunitaria, però devo sempre dirmi, questo non è ancora la preghiera, è solo l'introduzione alla preghiera, è solo la provocazione alla preghiera. La preghiera comincerà l'istante in cui tu ti metti e ami il Signore, ma lo ami proprio. E per amare il Signore non c'è che una via, la tua conversione. E per questo che è molto molto importante è molto, molto importante il silenzio. Tu devi avere il coraggio di calare nel profondo di te stesso e dirti la verità e smascherare tutte le tue falsità. In quell'istante lì è il primo passo della conversione. Poi bisognerà che tu ti abbandoni ben in Dio. Per questo hai proprio bisogno della preghiera del cuore. La preghiera che ti obbliga ad un confronto profondo ma voglio dire a tutti quelli, a tutti gli scoraggiati, ricordatevi che il Signore vuole più di voi la vostra conversione. Il Signore collabora per la vostra conversione più di quello che voi vi immaginate. Se siete arrivati qui è perché il Signore vuole la vostra conversione e vi, dà, e vi offre la grazia della conversione. E non avete da fare altro che rispondere. E se siete costanti nella preghiera avrete la forza, perché il Signore vi metterà sulla pista. La conversione in gran parte è frutto di, di pista giusta. Parti giusto, col piede giusto. Poi vedrai che una cosa dopo l'altra... Co Oggi mi ha colpito tanto nelle riflessioni che faccio sui sulla dottrina di Madre Speranza, Madre Speranza che dice queste cose bellissime, dice se il Signore non mi avesse preso con le caramelle non sarei arrivata a darle tutto quello che vi ho dato. Vedete che bello, il Signore è proprio così per la nostra conversione, comincia con le caramelle, però bisogna abbandonarsi a Lui, bisogna lasciarlo fare, bisogna lasciarlo entrare, e bisogna mettersi in clima di captare, cioè il silenzio, è il clima di amore, la tua buona volontà. Se non ti metti in questo clima, lui è impedito. Avanti. Padre, il corpo disturba la mia preghiera, le ginocchia mi fanno male. Come gestire il corpo? Sì, ringrazio di questo quesito perché era molto importante. Il corpo... O aiuta la preghiera o la contrasta. O lo fate un alleato che aiuta la vostra preghiera o lui si fa nemico della vostra preghiera. È quasi sempre così. Guardate che quando voi state pregando male è perché non avete risolto questo problema. Avete dimenticato sovente il vostro corpo. Quando vi mettete in preghiera, il vostro corpo deve entrare in preghiera con voi. Ed è bello che il Signore ha suscitato il rinnovamento dello Spirito per fare, sottolineare l'importanza del corpo nella preghiera. Ma dovete ricordarvene ancora di più quando vi tuffate nell'esercizio della preghiera di silenzio. Perché la preghiera di silenzio ha anche bisogno del corpo. E allora ecco cosa vorrei suggerirvi. Cercate una posizione del corpo in cui potete dire ecco, il mio corpo prega con me. Se voi siete lì sulla poltrona e vi adagiate come dei pascià, siete sicuri che il corpo non prega. Il corpo vi ostacola la preghiera. A un certo momento vedete che non funziona la preghiera perché il vostro corpo vi contrasta. Anche da seduti voi potete avere una posizione che aiuta la preghiera. C'è la preghiera da seduto in cui il corpo può proprio pregare. Bisogna solo che non sia accontentato in tutto il corpo. Così, per esempio, noi consigliamo molto con i giovani certe posizioni che aiutano profondamente la preghiera. I giovani in genere sono attratti dalla posizione yoga, ma la posizione yoga è molto pericolosa perché la posizione yoga può montare la testa e far credere che lo yoga sia preghiera. No, lo yoga non è preghiera. Lo yoga è esercizio preparatorio alla preghiera, ma non è affatto preghiera. E allora, per esempio, noi suggeriamo come posizione ottimale questa. Sta perfettamente in ginocchio. Le spalle ben aperte che consentano una respirazione regolare, ampia, perché questa respirazione regolare e ampia manda molto ossigeno al tuo cervello e questo facilita la tua concentrazione. Però tutto il resto del corpo deve essere rilassato mentre stai in ginocchio, le braccia rilassate lungo il corpo e tutto rilassato devi essere. Guarda che persino i muscoli facciali non sono rilassati sovente quando preghi. Tu sei un po' arcigno. Questo ostacola la preghiera. Sii sì, rilassato, calmo, semplice nella preghiera. Troviamo come posizione ottimale l'essere in ginocchio in modo perfetto. Notate bene, noi non lo diciamo, ma questa è una posizione yoga. Sì, perché... Le posizioni yoga della preghiera sono quelle a gambe incrociate e a posizione perfettamente retta, con le braccia stese lungo il busto, noi aggiungiamo mettiti in ginocchio come se fossi... non glielo diciamo che questa è posizione yoga. La posizione yoga tira l'occhio, eh, soddisfa e, e, e alla fine diventa un, fare un po' di cine, e invece lo stare in ginocchio, perfettamente ginocchiato, il corpo rilassato, gli occhi chiusi, possibilmente chiusi o fissi sull'eucarestia, questa troviamo è la posizione ottimale del corpo che aiuta di più la preghiera. Però dovete anche imparare a pregare da seduti perché in, in un certo momento il corpo ha bisogno di distensione. Allora va anche bene il pregare da seduti. E ve l'ho detto per esempio l'ultimo quarto d'ora, fatelo così da seduti, godendo il Signore. Desidero stare col Signore, ma in, realtà, ma in realtà non riesco o non voglio starci. Sento però che il Signore vuole che resti con Lui e ne ho bisogno per sentirmi suo sacerdote. Ho fatto il sacerdote per Lui e poi faccio solo delle cose per i Suoi figli. Mi manca il contatto con le anime, non riusciamo con i catechisti e gli operatori a dare il senso della fede in Dio e lo perdiamo un po' anche noi, anche se alla sua presenza mi pare di vivere sempre. Ci sono tante cose in questo biglietto, ma io vorrei solo dire una cosa. A me sembra che tutti i problemi pastorali siano concentrati lì portare la gente a Dio non trovo un'altra pastorale che quella lì portare la gente a Dio ora come fate a portare la gente a Dio se non siete gente che prega a me sembra che la pastorale dovrebbe correre per queste direttive Preghiera, insegnare a pregare a tutte le persone. Noi insegniamo a pregare ai carcerati, agli zingari, negli islam, a gente lontanissima da Dio, a tutti, tutti devono pregare. Se non si arriva a pregare, non si arriva a Dio. Se non insegni a pregare, tu defraudi la, la tua gente. È una frode che fai perché se non arrivano alla preghiera, come arrivano a Dio? Ma tu che sei lo strumento devi essere un uomo di preghiera, se no non sei capace a pregare, non si insegna mica la lavagna, a pregare si insegna mica dando delle nozioni, a pregare insegni soprattutto con la tua vita se sei uomo di preghiera insegna a pregare stai tranquillo per dritto per traverso porti la gente alla preghiera ma se non sei persona di preghiera anche se fossi sapiente come il più sapiente dei teologi tu non porti la gente alla preghiera la prima direttiva portare alla preghiera è tutti, e ciascuno e non scartare nessuno e guai se dico questo non può imparare. Se dico questo non può imparare è segno che quello è il primo a cui devi insegnare. Poi la parola di Dio, se non date la parola di Dio cosa date? Cosa date? Cosa date? Poi a me pare la formazione alla carità. Se voi non lanciate la gente verso i poveri voi li avete fatti i cristiani? Se i vostri cristiani sono tanto borghesi, voi li avete, li avete costruiti i cristiani? Se voi non sapete togliervi il pane di bocca per i poveri, voi siete uomini di carità, uomini che sanno parlare dei poveri, sanno andare i poveri, sanno amare i poveri. A me sembra che le tre grandi direttive della pastorale sono son quelle lì e tutte e tre hanno bisogno di preghiera voi non riuscirete mai ad andare a fondo nell'assimilare nell la, la parola se voi non siete persone di preghiera e voi non riuscirete mai ad avere volontà continua di andare ai poveri di aprirvi agli altri di darvi agli altri se non siete gente resistente alla preghiera la preghiera è la partenza e dovete studiarle tutte per diventare uomini di preghiera. E ricordatevi, tutto comincia da aver ricevuto il fascino della preghiera. Come diceva il venerabile Ollier ai parroci di Parigi, quando voleva rinnovare il clero di Francia, dopo la rivoluzione francese, avanti, partite con la preghiera, ma prima di tutto chiedete il fascino della preghiera il bisogno della preghiera e chi non lo sente deve chiederlo finché l'ha ottenuto il Signore glielo vuole dare più di quello che lui lo desidera ma chiedete il fascino della preghiera il bisogno della preghiera se non l'avete siete dei poveri preti sbandati anche se siete colti la vostra cultura vi serve poco anche se avete una bella parlantina la vostra parlantina non converte le persone anche anche se siete capaci di analizzare, di, di organizzare, di fare, vo la vostra organizzazione eh, si insabbia presto se voi non siete uomini di preghiera, perché è solo l'uomo di preghiera che porta a Dio. Ecco, voglio dire questo, questo prete. Quando mi metto davanti al Signore, mi sento incapace di meditare preghiere vocali, Sarà che sono pigro? La preghiera vocale mi è un problema. Anche a me. Anche a me è un problema la preghiera vocale. Anzi, vorrei dirvi una cosa. Più avanzerete nella preghiera di silenzio, più vi peserà la preghiera vocale. Ma sarà una grazia. Sarà una grazia. Perché quando voi avanzerete molto nella preghiera di silenzio, poi... Non sprecate più tanto preghiere vocali. Invece se non abbiamo la formazione alla preghiera facciamo un massacro di preghiere vocali. Provate a pensare a certi rosari, dicevamo poco fa, provate a pensare al breviario, come lo diciamo sovente, provate a pensare al modo garibaldino con cui certi preti fanno la messa. L'assassinio della preghiera attraverso la preghiera vocale e bisogna proprio fare una rivoluzione e penso che la rivoluzione sia incamminarsi nella preghiera di silenzio in grande stile e insegnarla in grande stile la preghiera di silenzio per formare l'osso alla preghiera quando siamo fortemente preoccupati o assaliti da distrazioni e lo stare in preghiera sembra perdere tempo come svegliare il cuore, colorire la fantasia di immagini e pensieri ottimisti? Come mai la preghiera spesso è tanto sofferta? Vi leggerò una pagina di un autore americano molto intelligente, il trappista Padre Pennington, adesso non ce l'ho sotto l'occhio, ma spero domani di leggervela, che dice così «Il Signore poteva farci in un'altra maniera, poteva mettere dentro di noi un, un interruttore che fermava la fantasia, un altro interruttore che fermava i sentimenti che sbandavano, un altro interruttore che fermava le altre dissipazioni che abbiamo. E noi, mossi gli interruttori, ecco, potevamo eh, pregare tranquilli. Invece il Signore non ha creduto bene di farci così. Ha creduto bene che dentro di noi ci siano mille battaglie quando preghiamo, c'è la battaglia della disciplina dei pensieri, c'è la disciplina degli occhi, c'è la disciplina del fisico, c'è la disciplina della memoria, la memoria come vi porta via. Le preoccupazioni sono in discipline di memoria che abbiamo. Tutti i momenti <coughs> noi siamo per così dire, aggrediti da qualche nemico nella preghiera. Il Signore ci ha voluti così e noi dobbiamo sopportarci così e dobbiamo convivere con quei limiti lì, cioè dobbiamo prendere tutti questi condizionamenti e girarli per la preghiera e a forza di disciplina si arriva a un certo silenzio interiore che consente una certa preghiera calma, però la preghiera tranquilla, pacifica, l'avremo solo in Paradiso, non c'è niente da fare. Qui avremo sempre da lottare quando preghiamo, però c'è molta differenza tra la persona abituata alla preghiera di silenzio e la persona che non è tanto abituata. Vorrei anche però fare un'osservazione, ricordatevi però bene che la preghiera è sempre lo specchio della vostra vita. Se la vostra vita è mondana, voi non siete capaci di preghiera. Se la vostra vita è piena di vanità, voi non siete capaci di preghiera. Se la vostra vita è sensualità, voi non siete capaci di preghiera. Quando si è impantanati, nel fango non, non si è capaci di preghiera, almeno di preghiera prolungata. Si può fare qualche altra preghiera. Si può gridare al Signore quando si è impantanati. La preghiera è sempre lo specchio della vostra vita. Se la vostra giornata è tutta dissipazione, di sicuro la vostra preghiera è tutta dissipazione. Ma se la vostra giornata comincia a essere disciplinata ordinata, bella, piena di carità, piena di donazione, piena di altruismo, allora ecco, a poco a poco voi vi accorgete che la vostra preghiera diventa più facile, la vostra preghiera cammina bene, la vostra preghiera è sempre il riflesso della vostra vita. Quindi quando vedete che è tanto difficile la preghiera, per favore analizzatevi bene, se per caso eh, a monte non ci sono delle cause più gravi, che le solite cioè la difficoltà di concentrarci la difficoltà di disciplinare il pensiero la nostra sensibilità perché se ci sono disordini gravi alle spalle bisogna cominciare dai disordini gravi se volete avere un aiuto per la preghiera penso di non aver avuto nell'adorazione di stamani grosse difficoltà Tutte le volte che mi metto seriamente di fronte a Lui non ho difficoltà. Forse proprio questa è la mia difficoltà. Reputare il mio stare con Lui una cosa così semplice e un dono che mi è stato fatto, tanto da pensare di poterla sempre recuperare, rinviare. Tanto non lo perdo, è come, è come se dicessi a me stesso, quanto orgoglio. Scelgo spesso di parlare con gli altri, confessioni, direzioni spirituali e poco con Lui. Mi aiuti. Ma Io penso che un prete che si rispetta deve avere dello spazio solo per il Signore. Allora avrà molto spazio per il prossimo e soprattutto per il prossimo che pesa. Per il prossimo che pesa ma un prete che si rispetta dovrebbe avere almeno due o tre ore di preghiera al giorno. Mi ha molto colpito una battuta del Cardinal Balestrero. Una volta era da noi, e discorrevamo e mi ha detto così. Quando sono stato ordinato prete, avevo un parroco santo, uomo proprio di Dio, che il giorno della prima messa mi disse queste parole «Ricordati bene che un prete rispettabile deve pregare almeno cinque ore al giorno, se no non fa niente di serio nella sua vita da prete». Il cardinal Balestrero si grattò la testa e disse «cinque ore al giorno, ma è possibile cinque ore al giorno per poter essere un prete valido?» cinque ore al giorno e allora mi disse guarda poi sono diventato superiore dei carmelitani poi sono diventato generale dei carmelitani poi mi hanno fatto vescovo di Bari poi mi hanno fatto arcivescovo di Torino e poi mi hanno fatto cardinale di Santa Romana Chiesa adesso giunto alla, al, al cardinalato Adesso, dopo tutte queste tappe, dico che il mio vecchio parroco di campagna aveva ragione. Un prete che non prega cinque ore al giorno non fa niente di valido. Io, cardinale, adesso l'ho capito. È forte, eh? Ma se voi pensate che se le apparizioni di Međugorje sono autentiche, che la Madonna laggiù insiste con i giovani di pregare tre ore al giorno voi capite subito che quel parroco di, de, del Cardinal Balestreno camminava bene comunque non dovete aver paura del tempo che spendete nella preghiera e il tempo che spendete nella preghiera lo trovate sempre lo trovate sempre e il guaio è quando non sentite il bisogno questo è tremendo perché è come il malato che non mangia più e il malato che non mangia più è finito. È come il malato che rifiuta la medicina. Il malato che rifiuta le cure le medicine è finita. Non sentire il bisogno della preghiera, questo è tremendo. Ma non abbiate paura di pregare tante ore, tante ore. Non rubate niente, vedrete che date molto di più. Solo dovete imparare a utilizzare bene quelle ore di preghiera, che non sia... Non, sia, non siano male spese, perché eh, succede anche che noi ci, gi ci gingilliamo nella preghiera, giochiamo, giocherelliamo nella preghiera. Non so, il tempo di preghiera passato, leggendo un bel libro, non è mica preghiera quella, e io la chiamo meditazione. Ah, ma dove è andata la meditazione? il fare un bel corso d'esercizi leggendo un bel libro interessante ho, ho sempre pregato ma, ma dove hai pregato? hai letto leggere non è pregare vorrei persino dire nemmeno meditare non ancora pregare pregare quando ti metti solo davanti a Dio e che lui ti possa schiaffeggiare liberamente quello è pregare ma per arrivare lì ne devi far di cammino di meditazione. I nostri ritiri spirituali per sacerdoti c'è sempre l'adorazione al Santissimo Sacramento, ma a volte è resa monotona, ripetitiva, senza tanto colore. Sarà per la preghiera preconfezionata dei libretti, sarà per il nostro poco amore. Un consiglio per rendere, renderci promotori di una preghiera più preghiera. Cominciare tu. che ognuno diventi specialista della preghiera autentica che uno, ognuno impari a cominciare da questo deserto a smascherare la propria preghiera a, a imparare a valutare Questa è preghiera, questo non è ancora preghiera e oggi avete già la preghiera di oggi da esaminare cosa c'è di vera preghiera ricordatevi bene che noi preghiamo solo a sprazie anche quando riusciamo a stare un'ora davanti al Signore ma bisogna avere il coraggio di, di, di vederlo, il coraggio di capirlo. Io credo che i problemi preghiera, cominciano solo da noi. Cominciano tutti da noi. Se tu preti diventi uomo di preghiera, tu riesci a insegnare la preghiera. Ma devi cominciare tu. Avanti. Sono venuto qui per trovare la via del mio cuore in un momento critico, in cui per propria incoscienza, la quale dura da, durava da anni, momento critico in cui la stessa vocazione stenta ad affermarsi e risente di tutti i colpi duri inflitti lungo gli anni. Come si può entrare in quel silenzio interiore quando lo spirito ha bisogno di gridare aiuto al Signore per tutte le preoccupazioni, le distrazioni le, e situazioni varie in cui mi agito? Qual è la via per questa quiete interiore che mi può condurre a Gesù? A me sembra che devi avere pazienza e cominciare a gridare al Signore nella tua situazione e non stancarti di dar tanto tempo a stare col Signore. E anche se trovi arido lo stare davanti al Signore, resistere davanti al Signore e arriverà il momento in cui il Signore risponde in cui il Signore ti mette un po' di luce in cui il Signore fa sentire la sua presenza in modo efficace ti, ti fa sentire i problemi e ti tira fuori nell'ultimo quarto d'ora sono salito nel sonno mi sono ritrovato come gli apostoli nell'orto degli ulivi. ancora aridità Cuore ingombro di progetti miei. Ho scoperto quanto sia vero che il mio rapporto con Dio è burocratico, freddo. La mia vita è una maschera di perbenismo e di ipocrisia, cioè di facciata. Ho 67 anni, ce la farò? Sì, ce la farai. Certamente. Ecco, quando la conversione comincia sempre dalla sincerità. Quest'uomo è sincero. Se è sincero è già a posto, ha già fatto il primo passo verso il Signore. Lo spirito è verità. L'istante che diventiamo verità entriamo in profondità nello spirito. C'è già tutto da sperare. Il problema è quando non vedi i problemi. Quando conti storie a te stesso. E fai persino finta di crederci. E sotto sotto capisci che sono storie. Ma l'istante in cui dite pane al pane, l'istante in cui siete assolutamente schietti, lì è il momento dell'incontro col Signore. Bisogna avere molta fiducia. Anche a 80 anni si può dire adesso comincia. E San Vincenzo de Paoli non lo disse fino all'ultimo giorno della morte? Oggi comincio a farmi santo. Ce n'hai ancora? Un, due, tre, va bene. Come fare a salvare il tempo dell'adorazione da impegni molteplici non cercati o da persone che richiedono colloqui, direzione spirituale, eccetera, per, motivo... ah, per motivi che appaiono urgenti? Sì, a me sembra che una delle prime cose che imparerete entrando profondamente nella preghiera sarà questa, di gestire il vostro tempo, di diventare sinceri, tanto da capire sto perdendo tempo e quindi, e quindi mi fermo, questa faccenda la posso collocare in un altro momento, questa persona me la devo sbrigare anche un poco e a quest'altra invece devo dare tanto spazio perché ha proprio bisogno. Voi acquisterete una finezza particolare nel gestire il tempo progredendo nella preghiera. E il primo, uno dei primi frutti della preghiera, secondo me, è questo. Il primo è svegliarmi nella carità. Vedere i, i miei grovigli nella carità. Il secondo quasi sempre è questo. Vedere che perdo tanto tempo, che avrei tanto tempo da dare al Signore e da dare alle cose valide e ne perdo un mucchio. E allora imparo a gestirlo il tempo. Imparo a utilizzare certi ritagli per certe cose e imparo anche a sbrigarmela con certe faccende che non finiscono più, quando certi colloqui di direzione spirituale perdurano per delle ore. Questo si capisce che, che, che sotto c'è qualcosa che non funziona. Per una direzione spirituale bastano anche dieci minuti quando hai detto cosa il Signore ti, ti suggerisce di dire. E, e tu capisci quando stai menando il camperlaia e quando invece, e quando invece non finisci... E quando invece devi andare all'essenziale? Perché diventi schietto. La preghiera ti smaschera queste, queste, queste falsità. E ti aiuta a gestire meglio il tuo tempo. E quindi acquisti molt, molto spazio in più per il Signore. Difficoltà di concentrazione. Mille pensieri si raffollano nella mente. Soprattutto quelli attinenti all'attività, al lavoro, alla preoccupazione di non dimenticare la tal cosa o la tal'altra. Frutto dell'ansietà del mondo? Sento una mancata educazione alla preghiera, ritenuta e presentata come dovere. Sì, è vero, dobbiamo proprio rieducarci alla preghiera. E uno dei passaggi da fare è questo, la preghiera non è un dovere, ma è un tuo bisogno secondo la preghiera è la più grande gioia della tua giornata è il più grande premio che ti dà il Signore nella giornata ecco devi arrivare lì quando arrivi lì allora sei alla preghiera liberante alla preghiera che ti riposa alla preghiera che ti compensa alla preghiera che ti dà tutto E l'ultimo questo? ce ne sono altri due sì premetto che sono ignorante voglio imparare a pregare perciò le chiedo di dire un con in concreto in che è consistita la sua preghiera di questa mattina nel colloquio con lo spirito santo con gesù con il padre sono impertinente e indiscreto ma per imparare ho bisogno di concretezza e non di luoghi comuni ho bisogno di sapere se è un incontro con dio per un confronto della Sua parola con la mia vita. Ecco, io per consolare questo, questo sacerdote dico che la mia preghiera oggi è stata molto faticosa, ho faticato molto a concentrarmi, io spero che domani sarà più facile, perché quando cambio ambiente ho molta difficoltà a concentrarmi ma il concentrarmi per esempio nella presenza dello Spirito Santo in me quasi sempre è legato a questo pensiero eh, riuscire a trovare una parola di sincerità allo Spirito Santo in me per esempio a me commuove questo pensiero Spirito Santo ti chiedo perdono che ti rendo così difficile la vita ti chiedo perdono di tutta l'amarezza che ti do. Ti chiedo perdono che ti deludo continuamente. Ti chiedo perdono che ti faccio perdere la pazienza. E qualche volta la, quella, quel chiedere perdono è proprio sincero, proprio, mi sembra che sia proprio sincero. Il ringrescimento dei dispiaceri che do allo Spirito Santo. E poi eh, mi rifugio su queste parole. Insegnami ad amare, insegnami a pregare, ecco e, e faccio tutto il tempo di silenzio così, insegnami a pregare insegnami ad amare e qualche volta mi accorgo che mentre sto dicendo insegnami a pregare, insegnami ad amare sto slittando nella preghiera vocale e perdo, e perdo la sua presenza allora taccio e dico solo più Spirito Santo Spirito Santo ma Dico a questo confratello che anche per me la preghiera è una lotta. E io non mi meraviglio e voglio lottare. E lottando eh, ho, anche, ho anche i frutti della preghiera. E i frutti della preghiera, notatelo subito, che sono abbondanti. Voi vi accorgerete che certe volte avete forza per delle cose in cui non avevate mai forza. Avete pregato, sono i frutti della preghiera. Avete pazienza quando eravate tanto impazienti, uh, avete certe intuizioni, eh, vedete certe cose. Che